Ciao, Ciao ben trovati, siamo Ludovica e Marco, Scuola di Cinema Zuccherarte e siamo qui oggi per parlarvi del Colpo, è un cortometraggio di un gruppo di ragazzi sì. che ha frequentato il nostro corso di cinema, ragazzi eh, delle scuole superiori, sì, tra i 14 e i 18, 18, 19, 18 anni. 19 anni, e hanno fatto una, una gran cosa credo che il colpo sia uno dei progetti più divertenti e interessanti a cui io abbia partecipato in, questi, in tutti questi anni e più assurdo più assurdo, più assurdo un genere un po' nuovo un po' inesplorato eh, ci piace per chi non ci conosce, lo sa, eh, cambiare genere, passiamo dal drammatico al comico e partiamo sempre anche un po' da quello che c'è al momento del, dell'inizio dell'anno con i ragazzi, chi sono loro, che cosa vogliono e di che cosa hanno bisogno. Eh, questo, questo gruppo di ragazzi in particolare eh, ci ha presentato all'inizio del corso un aspetto così, come di un gruppo di maschere molto eleganti, molto molto piacevoli, molto posati, ragazzi diciamo delle, delle principesse, delle biancaneve, dei cavalieri e allora eh, se l'obiettivo è ampliare il ventaglio delle potenzialità espressive di ognuno abbiamo cercato di rompere tutto sì, questo. Li abbiamo messi nella centrifuga, li abbiamo <ride> trasformati in qualcosa di mai visto. <ride> Vedrete i vostri figli, mi rivolgo genitori come non li avete mai visti, forse. Eh, sì, in particolare mi ricordo un giorno memorabile che ha dato poi il via a questo progetto in cui abbiamo proposto un'improvvisazione a partire da una scena delle Iene di Tarantino. Ecco, li abbiamo portati un po' in un mondo lontano da quello che è la loro maschera comfort. E quindi nel modo di Tarantino. Un modo di parlare sì. sboccato, eh. un po' sporco, sì. e quindi è stato veramente interessante vedere questa trasformazione da parte dei, sì. dei ragazzi è stato molto bello trovarli tutti davvero disponibili e pronti a osare a uscire dalla loro zona di comfort e prendere i panni di personaggi molto diversi e molto distanti da quello che loro sono nella loro vita ci teniamo a sottolinearlo sono tutti ragazzi molto educati che vengono tutti da famiglie molto per bene ma che in questo caso si sono messi in gioco prendendo i panni di personaggi assurdi improbabili sì, ci abbastanza Rozzi. Ci siamo ispirati proprio a personaggi della cinematografia mondiale. Sì. In particolare, come diceva bene Ludovica, ad alcuni film di Quentin Tarantino, eh, Le Iene, Pulp Fiction, ma anche a eh, registi come i fratelli Cohen. In particolare ci siamo ispirati a un film che è Il grande Le Boschi e quindi con personaggi veramente bizzarri, assurdi, che hanno questo modo anche di parlare un po' così colorato acceso diciamo. Sì. sì. Eh, quindi il linguaggio di conseguenza ci perdonerete eh, è coerente al mondo che abbiamo esplorato insieme ai ragazzi ovviamente non è un linguaggio che approviamo nella vita quotidiana e i ragazzi lo sanno e non, non lo usano però in questo caso per il tipo di cortometraggio che volevamo realizzare era quello che serviva eh, voglio sottolineare ancora una volta il grande lavoro che hanno fatto e l'impegno che hanno messo nel prendere i panni di questi personaggi così strampalati e nel creare questo mondo di questa storia davvero grottesca. Quindi complimenti ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Davvero, davvero, davvero. Va bene, ci siamo dilungati abbastanza. Speriamo vi lasciamo... che il cortometraggio vi piacerà. Sì, quindi vi lasciamo a Il Colpo. Ciao! Ciao. Vieni giù. L'ore! Mi sa che mi sta piccola! Merda, non si respira qua dentro! Cazzo che schifo! Stefano, questa tu! What? Ma perché io? Alice? Sì, dai, ci può stare! Cazzo che fia la mia! No, no, dai, non scherziamo! Chi ha? Questa mm, a forte? No, ma dico. pochi pegatevi! Io così non ci vengo, eh! Questa a è un vampiro un grande plastico e abbiamo finito no cos'è questa sta merda? abbiamo ok. finito ce la mia Ok ci siamo Un lupo, cioè tu c'è il lupo e io un culo, certo Ma è finito o no ti romperi il coglione? Ma Chiara c'ha lo zombie, perché devo prendere il culo io? Perché sono finito del cazzo va bene? E quindi sei quello fottuto Porta 3, non abbiamo neppure iniziato e già mi sto accendendo i coglioni Dai Luca, calmati eh, No ma io non. No. Avevano finito i nostri, ok? Ora si andrà a segnare dalla mamma vai pure Noi qui abbiamo da fare una rapina Sì adesso una rapina, insciallati un po' Fre. Dai se non prenderla sul personale non Prenderla sul personale, se non è personale facciamo cambio, no? Io prendo l'arrione e tu il culo. Ma non sentite che stronzo? No. no, no, no, niente scombi, si fa cioè, come dico io basta. Ora togliete il cazzo, smettila a ancora i coglioni e concentrati sull'obiettivo. Ok, se abbiamo finito con le stronzate, io passerei alle cose serie. Ecco appunto, ripassiamo il piano, va. Certo, ma è bello sapere che i tuoi amici ti sostengono nel momento del bisogno, sì. Ma ancora? Che pressa! Guarda che qui quello che hai bisogno è Luca e siamo tutti qui per aiutarlo. Certo, certo, ma tanto ho capito come stanno le cose, va bene. Dica sì, la foglia faccia da culo. <ride> abita il tuo analista. Già, così fa Graffigliudi. E sta di... cambiato la seratura? Ce ne andiamo. E siamo sicuri che non ci sia gente che gira nel palazzo? Sono sicuro, sì. Sono appartamenti tutti vuoti di giorno. Hai compreso l'otto, giusto? Mi dai, ci ha già detto almeno cento volte che il dottore va allo studio alle nove e torna sempre di sera tardi. Si pensa di avere appuntamento come alle 18, il bastardo. E siete sicuri che non c'è nessuna portinaia del cazzo? Perché sembra un palazzo da ricchi. Nell'ex portinaria c'è lo studio della mia estetista. Eh, scusa perché è un estetista. Scusa devo farmela da solo la ceretta, secondo te Ah no scusa non pensavo È eh, cara dovrei cambiare la mia e... Gambe e braccia 30 euro Buono però Ma no, però ti consiglio quella mia Sono 40 e vale di più Scusate signorino sono io mi sono accettato un tantino di Sì sì scusa sai anche la tensione Ok dai ricapitoliamo Solo soldi gioielli Vabbè roba piccola e vendibile che prende lo zaino E niente iPhone o Mac Vi costruisco una cosa ragazzi Occhi aperti i nervi saldi, mi raccomando eh... Sarebbero due, bro Eh? Non dico le cose, sarebbero due Ma che cazzo? <ride> ragazzi, Ma sei cretino, veramente? Lasciamolo qui, ragazzi, vi prego Ma, ma, dove? Con le mani? No, no, no! Oh, proprio però, caro! Le mie amiche mi aspettano per il te! Eh sì, veloce, Fre! Non è la tua giornata! Sto morendo! E muoviti, <ride> cazzo, Questa cagata ne ho usanti, porca troia! Merda merda, l'ho pestata, l'ho pestata, cazzo! Oh, pestata. Sì, ragazzo! Ma il diarrea! Ma un mare di diarrea, ma che cazzo le date a mangiare? Prima, Eh, vieni, andiamo via! Purtroppo questi sono i nostri giovani! Che linguaggio! Merda merda merda! io insisto che dovremmo lasciarla qui dai se la scarpa nell'erba ma perché se le sti rendendo il culo ma che cazzo ho fatto ma di male ma io cosa ho fatto di male che sì, morire ma da vabbè dai la merda porta buona, raga vero, scusate signorina possiamo chiedere il capitolo merda e passare oltre però ora quella vecchia ci ha notati cazzo è vero merda possiamo non parlare più di merda per favore con la puzza che spargi sarà difficile. Però è colpa tua di efficienza. Però no, ragazzi, siamo calmi, cioè abbiamo pur sempre le maschere. No? Eh, giusto. Non so, forse dovremmo lasciar perdere. No, senti, Alice ha ragione. Luca, siamo qui per te, è troppo importante. Non possiamo rinunciare per un piccolo intoppo. Eh, Infatti. Non devi più soffrire. Non devi rinunciare ai tuoi sogni, amico. Avrai i tuoi soldi. E Il tuo naso nuovo di pacca, bro. Così diventerai finalmente un attore famoso. E gliela faremo vedere a quel deficiente del terapista. Oh, oh, poi facciamo un colpo che per me Anche più vorrei riparmi il naso. No! Oh, ma uffa! Che la festa comincia. Ah, vi divertite molto, eh? Wow, però questo sembra più un po' fierso. Oh, vi dite che dovete togliere le scarpe? Eh, ti prego, faccio la appena, sporco il tappeto. È lui lo stronzo testa di cazzo. Sì. È proprio un vecchio rincoglionito. Come ha fatto a non accorgersi che gli hai portito le occhiali? Ma cazzo, flash! Ma è proprio uguale a mia zia, identico proprio. Ma sei un uomo. <ride> e beh... Cazzo Giulia! E la ceretta no! E mi aziende che cosa no! Ma devi aprire un po' la tua mente! Va bene, va bene! Come siamo suscettibili! Guarda, guarda! Raga, questo dice le cose! eh? Sì, eh, fammi una domanda! In che senso? Fammi una domanda, su una cosa che vuoi sapere. Andrà bene questo corpo. Ecco. Guarda, guarda, guarda. <ride> oh beh, devo dire, adatta al contesto. Ma dai, potevo andare peggio. Lasciamo perdere queste stronzate Sì, no? ci ho giurato che di dicevi così Vabbè diamo un'occhiata in giro eh, Ce le possiamo togliere le maschere Ok però prudenti Finalmente eh, Come procediamo Dividiamoci dai Non so aspettate dai, Chi ha fame io vado a farmi un paio di cose. Aspettate forse Guarda sempre con c'è la coca Merda I'm trying to pull through Ci hai messi i funghi! Ma no, stai zitta che faccio di pallini da urlo! Si... Oh, comodi, eh! Che guardate! Allora ci mette il fame! un video di merda! C'era la coppa? No, no, però ho trovato di meglio! Sì, certo, perché noi amici che facciamo un testino! E dai, Fresh, chiudiamo un po' l'attenzione, no? Cosa cazzeggiare? Avete trovato anche qualcosa di utile? Eh. Puoi girarci, Ma avevi questi un po' dubbi tu l'amistetta. Ma lo fa? Nella cabina armadio. Hai oh. mm -hmm. capito la vecchia checca? No, no, no, no, no, no, non è possibile. Dove hai trovato quella roba? Nella cabina armadio, proprio vicino alle cravate completi da uomo, caro. <ride> oh, cavolo, ma non è per sposato. No, so, so per certo che è scato. Vabbè raga, ma che ci frega? Questa roba deve valere un botto. Sai che siamo a posto, no? <tus> ma che cazzo? <tus> Hai spiegato tutto. Amico, non no. ti offendere, ma ti confermo che del tuo analista non hai capito un cazzo. Dai, dai, metti il mi volume, metti il Sei un pig... Oh, Oh, Quanti anni sono le mie a questo? Ma la mia è stata poi vendicata. Ma che cazzo? Ma che Oh, no, no. Oh, no. Oh, no. Vieni fuori Sacco Roma armati Ma non, non sparate tranquilli sono io oh, Vabbè che devo dirgli Sei fatto prendere un colpo Il vero reato che commetterò oggi sarà ucciderti No e ti giuro avevo visto un bellissimo servizio di piatti col bordo dorato Senti bastardi ah, Ma nulla ah. Fermili fermi lì brutti strozzi Calma calma siamo calmi ti prego, cosa vuoi fare? Oddio, la fine, la fine. Eh, eh, ti ridò tutto l'arco, eh? guarda. Tu mi hai detto che non sapeva finire. Ma così? Ma ma, ma, ma, ma, ma, ma tu, ma tu sei, scusa? Ma chi cazzo sei tu? Bastardi! Che ah. macello avete fatto? Adesso torna mio padre! Ma tu non hai un padre? L'acciaio ah, non ha, lui non ha figli, porca troia! Ma ah, no, ma ah, no! Fai ancora un po'. Fai ancora un po', la brutta figlia di un padre. E ti giuro che ti pianta una no no no, no ti prego Senti, ci vuoi stare ferma con quella pistola, ci vuoi ammazzare tutti! Non, stai non possiamo! Stai sì, calo amico, ora ci mettiamo un cerottino! Eh? Ah, ah, È possibile che ci sia pure una di comuna che diventa com di bene! Dotto! che allora, intanto mezzo di così non può andare! Dottor Pigna. Dottor Pigna! Non mi sembra familiare questa voce Alla vicina Guardavamo tutti quelli della vicina Non ci credo, la vecchia, la vecchia maledetta. le Non quella del cane Tutta Tutta bene. Ma Che cazzo facciamo? Ti prego non denunciarci Volevamo solo aiutare il nostro amico Ragazzi yeah. Non ci puoi denunciare Ho sparato a Stef Che cazzo dici Stef È una È legittima difesa ma il armato solo di padella ce lo giochiamo eh Tutti! va tutto bene tutti sanno come vanno queste cose i processi infatti le indagini l'interrogatorio. interrogatori. Ma vado a chiamare la polizia cazzo ascolta adesso tu apri la vattimo a chiamare la e la mandi via sbrigati vai veloce che stanno andando a chiamare la polizia e va bene parca giù Buonasera signora Cirly Oh mio Dio, mia cara! Io ero, io ero così preoccupata, va tutto bene! Sì, è una meraviglia! <ride> Ho sentito un tanto la scuola! Sì, ci sono dei degli amici, stiamo facendo un po' di festa. <ride> eh, eh, eh, eh, domani non vai a scuola, sono sicura che hai delle cose decisamente più importanti da fare! Sì, ha proprio ragione, infatti adesso la saluto. Un male porco. Sì, abbiamo capito. Senti, non vogliamo guai davvero. Perché non ci lascia andare? Ti giuriamo che non metteremo più piede in questo posto. Non ci vedrai mai più, non ci vedrai mai più. Ok, ok, sarai abbiata. E hai anche ragione, ma mettiti nei nostri panni. Se, se ci vediamo, ci finiamo tutti nei casini, te compresa. Guarda che volevamo aiutare soltanto il nostro amico. Cosa? Sì, vedi, um, Luca ha bisogno di soldi. Tanti soldi perché gli hanno riscontrato una rara forma di al naso. Cazzo. Sei mesi di vita. È così giovane. Taffan cura. Come dici? Ho proprio avuto culo, eh. Sono stato proprio infortunato. Mm. Se non fa quell'operazione è fottuto. Mi prendete per il culo? No, no è tutto vero. C'è un chirurgo a Oxford. C che risposta operarlo, ma. Ma è ma... una clinica privata e ci vogliono tantissimi soldi. Una clinica? Qu quanti cazzo di soldi? 20.000! 20. 20. Dollari! Sterlini! Voleva dire sterlini! <stusurre> Porca puttana! Senti, tuo padre guadagna, non... guadagna un sacco di soldi: 100 euro a seduta. Tra l'altro, eh, senza offesa. Non pare che sia proprio un incompetente. Io non lo so, cazzo. S senti. Ci sarà roba per 10.000 euro, là. Si vede che sei una brava ragazza. Fai una buona azione. Abbiamo già pagato per le nostre volte. Il nostro amico al piede spacolato. Eh, non so se potranno rimettervi insieme con la marmellata. No, no! Ma è assurdo. Te lo chiedo col cuore in mano. Io... Io devo pensare... Mi. La, la lascio qua, tranquilla. E non è Rolex, era un regalo di mia madre. Tua madre? Sì, è morta quando ero piccola. Ok, ah. scusa. Facciamo così. A parte Rolex e la fotocamera prendetevi tutto. Non voglio passare per una stronza. Grazie. In bocca al lupo per la tua operazione. Grazie. Oh no! L'hanno oh oh no. la mia cazza! Portatemi all'ospedale, vi farmi calote dalla gaffa bella idea del cazzo eh un tumore al naso, ma come cazzo ti è venuto in mente? intanto l'idea del cazzo ci ha tolto da sto casino e ci è pure andata bene dai, fidiamocela <ride> oh, mi è caduto il culo mi lascialo lì, a chi vuoi che importi Vai, entra. Dove li e ti accassi nel culo? Gli hai fatto prendere e portare via tutta la roba? Ma questi finocchietti proprio oggi doveva venire in mente di rubare il nostro stesso appartamento? Datti una calmata, Pa. E questo travestimento per niente. E ora cosa ci portiamo via? I tappetini del bagno! Prima o poi dovrai iniziare a fidarti di me. Ho imparato la migliore. E cosa dovrebbe esserci in quella schedina del cazzo? La laurea del dottore? Di meglio, una montagna di soldi. <susurra>